Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi allenamento cardio con special guest La Lavale E Uo Jimmy Oggi faremo un allenamento cardio che guiderà Lavale Sono 30 esercizi 40 secondi on 20 secondi di pausa Li faremo insieme Quindi Preparatevi a sudare Inizia workout che Allora Primo esercizio sarà squat, pugno, laterale, squat, pancia, squat, pancia, non scendo troppo, eh. voglio velocità, Il secondo poi man mano l'esercizio vi dirò nei 20 secondi di pausa, Inutile ultimità li vediamo tutti i 30 adesso che non me lo ricordo nemmeno io, va bene, 5 secondi si parla, non hai messo la musica, non so. canto io se vuoi, Tre. No, andiamo, fuori l'aria, avere il ritmo nei 40 secondi eh? perché sono solo 40 di lavoro poi 20 si recupera vai Jimmy vai Jimmy uso bene il cuore faccio una bella torsione quando esplodo il pugno 20 secondi ancora vai vai vai giù e esplodo giù e vai vai dai, dai dai dai scendi un po' meno Jimmy 10 secondi 5, 3, 2, 1, ok. Secondo esercizio, walking plank. Yeah. Con push-up. Veloci, no, senza, senza, senza. Veloci. che parte lo, che parte lo fai? Metto anche così. Quindi cammina, arrivo in plank e salti. Sì. è un hit piego bene le gambe va bene, squat, cammino avanti ripiego le gambe dallo squat vengo in posizione retta dai dai dai dai, dai, dai, dai. 10 secondi forza stranissimo perché tutti questi esercizi sono abituati a farli lenti, controllati ora? per me è stranissimo io tutti questi esercizi non sono... Jump, <ride> jump in jack Jumping jack La schiena, eh? Ombelico risucchiato come quando Jimmy prende il sole in spiaggia per non far vedere la panza. Ok. Quale panza? Polsi sotto alle spalle, eh? Non maltrattiamo le nostre cuffie dei rotatori. Vabbè. Eh? 14 secondi, grazie oh, sentissimo 9. cinque, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, 3, 2, 1, yes 4 uh. push-up possiamo utilizzare le ginocchia se sì, lo vogliamo e 4 mountain climbers teniamolo per il giro, non hai visto vai, 4 das <lacht> der le gambe, su palettoni, forza! Scusate che non c'è bello specchio là, ce guardare! Ah! Corri Forest! Ma che roba! Ma che fisici! Togli l'agricoltura! Oh, che dissazione! Vai, Jimmy su! Vai, su. vai, occhi alte, Spina che sì. alte! 5 3 1 1 1 1 no. 1 1 1 1 1 1 1 1 santissima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 non dondolate a destra e a sinistra il cuore è super tenuto addome contratto che vi dà stabilità VAMO! 20 secondi uh -huh! che sciogno vai Jimmy Jimmy non ci vuole più vedere e <ride> chiedere il divorzio cos'è questa tortura del giovedì? solo per il caffè 3 2 1 perché okay, abbiamo dei crunch no oh. ah, ma voi bevete questo è il segreto no no, no. anche perché hai se perso... Hai, hai perso il tempo Jimmy Vieni crunch qua. come crunch normale piccolini sei yeah. sbloccato yeah. Saresti l'ordine di Paolo che qualcuno apprezza sì, la sua erba finta <ride> i crociati ringrazio. 20 secondi la cacca eh? la vidi la vidi fa la cacca ah che giorno <ride> ma cosa è quella roba su un arancione lì? Oh, Un io qua sul uh, sull'ingresso, e la... Um, una torcia. Uh, per le emergenze. Mountain climbers, non devo neanche guardare. Però questi... Sono i miei favorite! Così qua? Mountain climbers. Perché siamo già in posizione di tranquillera? 40 secondi, mountain climbers. Ah. Propiamo no, la sana lontano, eh? Ricordarlo. Non vale nel litro però oggi. Eh litro non vuole gente sana. Una regola di vita. solo gente fuori di festa? Ah, ah, ah, ah. Andiamo! 20 secondi, dai che ho già fatto metà dell'opera! Dai! Andiamo, mettiamo un po' ragazzi, proviamoci! Dai, 10! Dai! Vai Silvia, darci il tempo! 5 dai Jimmy! Next time Uno, tre, basta! Wow! Ok! Well. Oh, che meraviglia! Io non guardo! Facciamo squadre! No! Allora, piccoli e veloci. Non mi interessa l'accosciata. Ottimo, ok. Yeah. farei un po' scendere il letto <ride> ma allora lo senti no? guarda c'è qualcosa da letto oh. di già eh io credo eh volte. Sì. Eh. 20 secondi per chi non ce la fa più squat squat squat veloce e rapidi e non sentite il di disagio eh perché è normale tipo io adesso brucia? dolore assurdo, mi fermo. A me brucierò il trentesimo col trentesimo. Ok. Oh. Comando. Oh, Pover braccia. Andiamo molto bene. Se vuoi andare più veloce di me fatelo ma per me questo esercizio è morte sì. per chi ha difficoltà può fare 5 secondi giù 5 secondi in pleca braccia tese ok non continuate a fare su e giù 15 secondi mm. al termine di questo esercizio bellissimo Oddio, allora, 8, bravo, facciamo fare. 8. Due, uno ho il braccio devastato addome a terra di nuovo vai sicuro questo ci piace non è da prendere l'esempio eh. oggi oh, trovare scuse ah sì lui fa 10 secondi diamo 20 secondi aumentiamo un pochino verso sinistra fuori l'aria di torsione 10 5 dai 3 2 1 stop 1, 2, jump 1, 2, jump 1, 2, jump il segno, c'è un'altra sintesi dobbiamo fare coordinati. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, questo è un po' di recupero eh ti raccomando se spinti in in fuori eh non, le, non superare con le ginocchia del vecchie, dice mi. Ti sentirò nei glutei. Concentrati sui glutei, lavora da lì, l'apertura della gamba arriva da lì. molleggio si sì. uccidante il sumo uguale che io rotatori di sumo non lo fanno ah. questo serve per lavorare bene l'interno coscia ah, una parte poi da un giro poi da un altro l'altra poi parte. rimaniamo qua ah fermo Sì, si sì. corsilangio è un affondo incrociato quindi la gamba dietro invece che stare parallela non a quella davanti si incrocia abbiamo 40 secondi a destra e 40 secondi a sinistra, su quel busto Silvia. Esatto. per il passettino un po' più lungo dietro. Più messo una mezza punta dietro. Esatto. Esatto. 3, 2, stop. Non ti ho visto a te, ti guarda. Benissimo io. <ride> io ero top. Un po' come i dannati. lavorare, cercate di isolarlo, lasciate stare il quadricipite, e lui qua, si sì, esatto, 10 secondi uh. 3, 2, 1, guarda, mi la anche il naso quanto si stanca. Uh il preferito di Silvia! Il bear! Avanti e indietro, tre avanti e indietro, si, sì. ispiriamo questi, uno, due, tre, sedere basso eh, ginocchia che sfiorano il pavimento dovete essere come un tavolino se adesso vi mettessi qualcosa sopra la schiena non dovete farlo cadere 10 secondi tese non piegate. Quindi... Ah, ottimo! Il eh. probe! Eh. Non piegare le gambe, tese. Ah. Per chi non ce la dovesse fare, passo passo. Esco, esco. Passo, passo. Esco, esco. Con un certo ritmo. Spirmo 10 Dieci secondi. Woo! We can do it. Cinque. Tre. Due. Uno. Bello. Questo è il coniglietto di acrobata. Oh, a terra per tre minuti. Andiamo. In gloria. che senso? Abbiamo butterfly hip thrust e poi hip thrust singoli qua 3 minuti si recupera la grande spingo e torno qui ah, ragazzi si recupera riesciando il respiro non troppo lenta però eh Tanto dopo abbiamo i singoli, che faremo solo monopodalico e li andremo più dentro per forza. E wow. il trust? Sì. Cacchio. Sei sì, quelli a me ammazzano. Eh sì, che a me. Io sono debolissima di gluteo, eh. Debolissima. Ieri qua il cinema. Quattro. Ok. Tiene le gambe, appoggio la pianta di piedi a terra. Ora lo faremo singole, due possibilità. O distendo la gamba al cielo, è più complicato. Oppure la cavallo. Io, ad esempio, la cavallo, perché già ho poco controllo e poca forza, se la stendo faccio troppa fatica e, e la faccio male. Anche così, anche così, è stato più facile. Come va, Jimmy? Bene. Dove va? Bene. E? Forse Sì. Buono Sì Yeah Vola eh Vola Rola. Con quanto ho fiato in gola E tu io si innamora Salute Scusate Quando si parte la Lorella poca okay, non c'è in me È un casino Jimmy non ti vedo Eh ma non capisco come si fa Scendi squat! squat sali sotto e sali Esatto Salta su poi eh Su una mano sul mano sul gomito rimango qua stendo bene il bacino verso l'alto immobile 40 secondi tenuto. respiro mi concentro chiudo gli occhi e sento che il mio corpo sta lavorando tutto non solo l'addome mancano 15 secondi è fatta 10 5 adesso switch eh, guarda, è un sacra sincrona e volevo fin il primo. Ah. Goli il recupero. Tira quando respirate sempre e non andate in apnea. Se andate in apnea non uscito a ossigenare i muscoli, in conseguenza i muscoli non lavorano più. Non si gelate. Eh? anche il cervello esatto soprattutto tutto quello là. ci sono dei casi disperati ah guarda già 5 secondi yeah! ora uno degli esercizi più dolorosi della storia butt lift a pancia in giù superman gambe piegate talloni uniti e da qui si spinge a sedere verso l'alto. Si stacca la coscia dal tappetino. No, fronte. Riposa sulle mani. Mi ha pulsato? No, sali, scendi, lenta. Lenta, sali, lenta, scendi. Apri un pochino più di più le ginocchia. Talloni uniti. Esatto. Questo è tutto esclusivamente chiappa. Enjoy. Enjoy. Coscia sfiore e poi riparte subito eh Non riposa giù 10 secondi Tempo. Ah! ah, ah, ah <ride> Perfetto ah, Allora stai lavorando bene ah, ah. Stiamento arbitro Adoro Adesso. questo esercizio guarda detto che questa è la tosto Ragazzi ultimi tre minuti To Gambe tese al cielo e si va a toccare le punte del piede. Gli scocchi le ginocchia sono gentilmente offerti da. Ah, ok. Mamma mia, mia, mia. Aspetta, per prendere le punte del piede. Ma sì, non c'è troppo lunghe. E pigliano le ginocchia, cancellami. Corri l'aria. 15! Magnifici! Secondi! Per noi! Fuori l'aria ogni volta che salgo a toccare le punte... Shhh. Shhh. Shhh. Shhh. Shhh. Shhh. Oh, mi raccomando a tenere il ritmo, eh, che qui è facile iniziare a far letti Ultimi due minuti! Due push-up, quattro plank jack si classe, <ride> era meno c'è classo vai, qua vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ritmo, vai, vai, e vai, vai, vai, vai, andiamo, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, due, vai, vai, vai, vai, vai, push up vai, eh, due, eh, due, vai, vai, <ride> <ride> 2 1 2 3 percinato 1 2 e 1 2 3 5 1 2 1 2 3 4 ragazzi l'ultimo minuto Woo! si chiude in bellezza with the, the king of the functional exercises Barbie! Ma si può chiudere con 40 secondi di Barbie? Sì! Via, no. tagli questo. Ciao! Le superstars! Si, ammazzami la salvia, cazzo! Eh? Oh, scusa, curati! Sì. Cioè, so. Già, poverina! Oh, che è il suo lentume! Cazzo! Oh. Jimmy Coach! Vai, vi. Ma non ti stai facendo uno! Certo! prendi e mi do le paste, mi do più! mia! cazzo io sto riposando da 10 minuti Uf, una bomba e che sezzo dai 5 l'ultimo, l'ultimo 3, 2 prima, questo, ah. poi Questo è il risultato se l'avete fatto con noi, Aspetta, vi illumino, se l'avete fatto con noi siete sopravvissuti, siete dei grandi. Grande Vari, vale, wow. grande Jimmy, ottimo mental coach là dietro morto. Spero che questo video sia piaciuto, se siete lasciate un piace like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao Fate like! Yeah. E seguitela nell'info box qui sotto